Sinalizziamo un attimo, ok? Bravo. Ci calmiamo. Sì, sì. Non toccare i pali, va? Ma da qua stanno passando. Sì. Ale, aspetta. No, no Ale, in... vieni qua. Di no, vieni. vieni. No, ragazzi, comunque è pazzesco. calmati un secondo ora me la sento larga la scarpa ma è larga è esatto è slacciata. Quindi, è slacciata prima non lo era no, non la sentivo così larga ma poi ti sei sentito toccare quindi ragazzi qualcosa è interessante non toccare tirare non so dirti se ma può essere il laccio può essere stato si può essere, sì, essere, essere stato così veloce così. ma c'erano c'era qualcosa no l'interazione così forte eh? è fortissimo eh, è chiudiamo qua sei sì, chiudo. Non mi piace. No, chiudi, chiudi. Ma in effetti quanto brillava il K2? Eh? Tantissimo. Eh. Tantissimo e adesso non lo so, non è per dire, magari tu ti, sei un po più, ti spaventi un po' di più, sei un uomo e a questo punto magari si è un po' attaccata a te anziché a me perché, non lo so, è un esempio, magari io mi spavento un po' meno, non lo so, ha percepito qualcosa? Allora, ero già in agitazione per quel rumore che sentite ero... Quel Sì, Però quella è stata... Questo suono è stato... Sì, sì, perché sì Perché non lanciavi oh, una sì, cosa sì, così sì, Cioè, la bello. camera buttata per allora. tuttana così Rumore È un po' meglio sì. Era un po' che non parlava più Ale, quando non parla più è perché è immerso nei suoi pensieri. Mm. Allora, mi sentivo un po' agitato, ok? Il rumore, quel posto lì, eccetera, però poi ho sentito questa cosa. Eh. Quindi magari dici, ha toccato me, non te, perché mi ha visto già, mi ha sentito a me già un po' più... Potrebbe essere, eh. Potrebbe essere. Cioè, sai, magari ha visto, tra virgolette, passami il termine, come punto più debole in quel momento certo, certo, e ne ha approfittato. Chiaro. E credimi, io non penso che tu abbia viaggiato con la scappa slacciata. No, no, no. ma la sentivo. Mm. Ora la sento stare. In, in più, fine, è il punto guarda. dove tu ti sei sentito toccare, esatto. più o meno. Quindi, ragazzi, qualcosa ha interagito con la strumentazione in primis e l'abbiamo notato perché scarica batteria, ha scaricato il generatore e poi, una volta che si è caricato probabilmente questa entità che ha preso l'energia a sufficienza per toccare qualcuno, ha toccato adesso. Sì. Oh Com'è Ale? Bene. Mi sento le mie spalle coperte. Ti sei tranquillizzato un po'? Sì. Sì, comunque era nell'aria che doveva succedere qualcosa, perché come hai detto sì. tu giustamente... Ehm, allora, a me non è mai capitato che un K2 si accendesse così tanto e l'altro no. Ce l'ho qua. Ok. E ehm, che il generatore poi si sia scaricato in questo modo per me non esiste. La mia batteria è andata giù subito. La tua batteria della videocamera è andata giù subito e quindi ci si aspettava un attimino, l'avevamo anche un pochino preannunciato. Sì. Che dovesse scaricare in qualche modo. E molto probabilmente l'ha fatto così. Ora. Cos'è? No, ho ucciso per sbaglio molto torto. È ancora un po'. Ok, sì. sì. Com'è? Tiamo sì, ragazzi. No, ma ascolta, se hai bisogno di qualche minuto in più dicelo tranquillamente. Certo. Ah, siccome c'è bisogno un attimo di recuperare un secondo quello che eh, sono un po' le energie psicofisiche, sono tutto Alessandro su quello che è successo, stoppiamo un attimo le telecamere, ci riposiamo un secondo per poi dividerci, provare, e ripartire. Ma, eh, però, sì. Quasi, sì, no, ci sì, teniamo in contatto con perché... certo. noi. Okay. Sì, ci terremo in contatto comunque con i walkie quindi andremo tranquillamente. Ma ah, questo, questo è un tuono. Ok. No, no, una voce... Tipo, una voce da uomo, ragazzi. Siete qua, una cosa del genere ho sentito da là, veniva. Siete qua. Sì, una cosa... No, siete male. là, siete qua. E andiamo sì, là No, andiamo di qua noi. No, no, di là proprio dove sento la voce. Eccola. Ci stiamo preparando, è arrivato il momento sì. di dividerci. Adesso in due diventa un pochino più difficile eh senti Il suono di nuovo tipo un subwoofer Ancora? Sì. Adesso è come se non lo so, adesso associo questa cosa. Perché ah. aria che ci fa? Senti l'aria? Mamma mia! Ma assurda! Cos'è? No. Qua c'è una corrente assurda. Sì, c'è troppa aria. Jeannette sei qua? Box, proviamo a fare una cosa. Visto che magari ti può dar fastidio, questa Janet sei qui con noi? Se sì, illumina il K2 per favore. ha brillato tutto il tempo hai sentito il rumore anche tu? fuori si? Sì? Hai sentito anche tu? si sì? Jeanette ti fai sentire da noi? fatti sentire rumore hai sentito quel colpo? Sì. Qua? Da sopra però. Vuoi che veniamo su? Se sì, illumina il K2. Ale che c'è? Ale? Mi sentite? Adesso ti sento, ti ho chiesto, prima eri tu che parlavi col walkie talky? Ma prima quando, Ale? Sere, poco fa c'è il walkie talkie che suonava e che parlava, ma non capivo la voce. Che suonava e che parlava. Ma guarda che Ale non siamo state noi. Ho sentito anche una No, aspettate, sta succedendo una cosa strana. Niente, Ale. Ma scusami, mi hai appena mandato un messaggio dicendomi dimmi. No, vabbè, ragazzi. Andiamo su? Andiamo su. Facciamo tutti questi falsoletti oggi? che Non mi ricordo. Qua già fa meno freddo, eh? Sì. Hai sentito anche tu? Così? Sì. Sì. Ma dove la segui vita? No. Non è tutta questa calma apparente, non è che mi metta, mi fa stare più tranquilla, eh? No. C'è qualcuno qui con noi? Se sì, accendi il K2, per favore. Spegniamo un po'. L'altra volta, sono venuta qui? Vuoi che lo tengo io? Pronto. Sono venuta qui e mi è apparsa un'ombra sul muro. Vorrei capire se in questo momento... Ho visto... Io sento rumore. Io ho visto una specie di luce... Vengo su. Ok? Proviamo a accendere il ghost box? Si sì. Adesso noi siamo sullo scalone Esatto E vogliamo capire se c'è qualcuno che vuole parlare con noi Teniamolo sempre sott'occhio. Sì. Ho okay. sentito una voce. Sì, anch'io. Non mi spieghi perché è così basso. Ma la cassa non ha una volina? No. No, no, sono on off. Amore. La. Sì, sul legno. Sì. Aspetta un attimo. Ragazzi, è tutto ok voi? Tutto ok, ma non sembra funzionare la cassa del ghost, ghost box. box. Vediamo se riesco a... No. Cosa ha detto? Ci vuoi, parlare? ci vuoi parlare? per favore dici il tuo nome bello forte Chi okay. sei? Mi dici il tuo nome? Eh? è una, una donna. donna sei una donna se provi a cambiare frequenza si si andare andare a cambiare per... che succede velocità, velocità di frequenza così che detto uscita riesci a comunicare con noi adesso? Ti stiamo ascoltando Comunica con noi Si è illuminato il K2 Si è illuminato? Eh, eh. Si, sì, però ce l'avevo qua sotto Facci capire che sei qua con noi Facci sentire la tua voce Per favore, ci dici qualcosa? Vuoi parlare con noi? Ti diamo fastidio? Fuori, hai sentito? vuoi che andiamo da qualche parte? non sì. sì. la metallico. Sì. Senti, senti. Come? Senti, senti. No, no, no. questa è una porta. Senti, senti. Aspetta un attimo. Non rumori, E guarda, che... guarda, guarda il K2. Aspetta. Fino all'arancione. Chi è che sta facendo questo rumore? Questo è un aereo, però. Che c'è? Ma che c'è? No. Ma aspe no. penso aspetta un attimo eh? Cosa sono stati quei rumori? Um... Cosa stai guardando? Puoi fare di nuovo un rumore, per favore? Senti, senti ancora Aspetta qualcuno qualcuno una persona magari proprio trovate qua aspetta un attimo io sento aspetta un ma questo fischio tu lo senti? si sì. Andiamo a vedere ragazzi. Vuoi andare? Andiamo a vedere. Ragazzi, non lo so, ci sono stati dei rumori, ma a me sembravano più come se ci fosse qualcuno, ragione Cla. Qualcuno proprio di vivo. Però ascoltami, cioè perché ora? Io non riesco a capire, fino adesso non c'è stato. Mamma che sbocco. Rispondi. Sì sì stiamo arrivando, di lì che stiamo arrivando eh, Veniamo da voi sì, venite giù per favore dai tutto a posto? Eh, venite giù dai Mamma oh, mia successo li avranno sentiti anche loro allora questi rumori scusami ragazzi Ti vedo solo laggiù messo la luce. Stavamo vabbè, era un po' che stavamo cercando di interagire con, con Jeanette, sì? ma cioè, quasi cioè, non è successo nulla. A un certo punto, e ti ripeto, non mi ricordo se era nel momento in cui era in silenzio, abbiamo sentito un rumore forte. Dei rumori prima già piccoli, è vero? Sì. Due o tre sì, volte. Sì. Dei lamenti, sì. dei lamenti sì, sì. ma poi lo riscolteremo. A un certo punto c'è stato un botto allucinante. Siamo scappati, però che andati via. Io sono sicuro che quando sono sceso ho aperto la porta destra e la porta destra l'ho lasciata aperta, non l'ho chiusa. Mm. Quando noi siamo usciti da dove eravamo lì sotto, la porta era chiusa. E lo posso Ci sarete Beh. voi fuori, no? Poi ti ha detto, ci ha fatto un uno scherzo. Subito là. No, no, no, noi siamo rimasti su e eravamo lì al secondo piano Ma noi da lassù abbiamo sentito un rumore metallico Ma e forte confermo. E non è lo stesso rumore che abbiamo sentito noi? Metallico? Sì. No, era metallico il nostro Metallico e poi abbiamo sentito anche dei passi Io ne ho abbastanza perché ho che... Ho c'è qualcuno Ecco questo, io non eh. vorrei ecco, che ci sia qualcuno qua dentro stai no? attento, oh, c'è qualcuno che ha chiuso il cancello No, vabbè, ma adesso non ho se queste cose No, qualcuno. no Ascolta, ve lo giuro, il cancello era chiuso Ma va che pesante, eh ma a parte quello, io l'ho lasciato aperto, sono sicuro al 90% lo riguardo alla camera. Il cancello era aperto. No, io... Allora, o veramente qualcosa è interagito, o qui dentro c'è qualcuno fisico. No, che sai? So. Eeeh, non si chiude un cancello così, eh. No, no, Senti, no. senti. Ho sentito rumore, romano, Dove? Ah. Passi. Oh, io ne ho abbastanza, sì, ragazzi. Grazie. Io voglio andarmene, dai. Io ho paura ci sia qualcuno, magari più di qualcuno, e spero sia così, che non sia... Non lo so, non so cosa pensare, però me ne voglio andare? Dai, dai. facciamo così, tanto la fine. Se, che se poi è arrivato qualcuno... E noi siamo in quattro, però... Dai, direi di sì. Siamo d'accordo? Sì, sì.